perché? Tua madre, parla il corsivo. down! Ma siete voi che lo state parlando. Amio mio. Ma mio. Tutto bene, Ma c'è un cionia. Oddio avevo la connessione che mi andava più di merda del mio cervello porca Ma vai a guardare l'aria Faccio allora, pink 45, 45 c'è cioè io c'ho in mano, non mi anzi più resto Restola, anzi va però, però so che però mi arriverà, arriverà 20 Roia ma... sì, metti, oh, in... metti crea Guarda, metti crea Ma cosa squadra che siamo in... non lo so Metti crea un attimo! Devo fare uno per uno con la cinesina Ma mm. ah, perché? Tu il corsivo, da uno <ride> Ma siete voi che lo state parlando? <susurri> Amio Amio Ma tutto bene? Ma tutto bene? Ma tutto bene? Buongiorno Buongiorno Corsia, porca puttana ma... ma... ma! la cugina so usare solo la mitra Sì no non è la cugina ma. che sto giocando sono io che gioco perché cavolo l'avevo appena ucciso quasi ucciso oh! crisi di merda brava banca Vai No! Oh. E eh. eh no, eh. eh, eh, eh. no! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Io no. No. No, io ti uccido, te. no! No! No! No! Ho no, ho vita. No, ho no! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! mi No! Oh, facendo No! che No! ha ucciso mentre stavo No! No! No! boh No! No! No! in verità io non lo so proprio c'è una ricamostra di un uccio! No, mi doi! No, no, vabbè, ma non cambia un cazzo! Non so! No, e allora? Sì, ho cito, sì, sudo. Ho cito sudo! Ecco, sì, madonna! Ciao! Tra... Mi... Chi è quello con i capelli rosa? Presenta! Ma madre! Perché mi rubi le No. Ma? lì come ah, timbano? Ma in no. che sento quello che è arrivato subito a me? Bimbi, allora timmiamo, timmiamo, timmiamo, vai lui, io Luca gioia. Luca gioia, vai vai, la per te andiamo a vedere chi comanda, Udo. guarda Udo. quanto spamma, ti aiuto Nico, ti vengo. questa è una mitraglietta un pompa, ma ce la fai? Io e Burba oh, madre, 28. Chi <ride> ma che mangia, che viene ucciso. Ma qua! Oh, non mi interrompete mentre mangio perché sennò vi tiro a Nakedama. Burba! dove sei? Ah, eh, non lo so. Uccido Burba! No, Burba! Uccido dove oh, sei? Barabara barabara barabara barabara barabara barabara allora uccido parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, parabara, quello con la funzione dello e da snap si chiama snap Auguri Goya! Basta uccidermi da dietro Ma però sono mali qua <ride> ho rubato 3 kill Ma no, ah. cosa posso che è una cosa No, scala prima Eh? Nope. Yeah, yeah. Ah. Basta chiamarlo scudo Scudo <ride> Ma? ma dai! Quello è sempre meglio di forza. Guardalo ancora che spamma. La uso anche a 200 per. Chi è Borba? È eh, Borba! Dio. Merda. Ah! Tua madre un in Tua madre, <ride> che la mitrai, Eh, Ma la sta di cazzo. No, no ma perché sono un... sfondati qua? Oh, no, no, io è... Lucas, siamo uguali.